Siamo nei panni di nostro Zagreus. Andiamo. Da quel che so, questo gioco è pieno zeppo, giustamente, di dei fregni. Vabbè, che cazzo ha detto, no, raga? <ride> Penso che si sia visto in cam. Ma che bella che è? I miei ossequi, nobile come cugino. No, non mi di cugino. Vabbè, che tanto la cugina si può fare ancora. Uè! Che cazzo fai? Ma sei scemo? Ah, fanno uno scatto lungo questi panzettoni. la tua salute è bassa, dopo un incontro risale a una soglia minima. Proviamo con ore piccole, quelle che faccio io di recente. Scusa, ma non dovevo ricurarmi di un tot? Vaffanculo. Amiku, la salute minima è 15. 15 Perché sarà una percentuale Però culo. A te ne andiamo dalla waifu la waifu Fammi vedere No Ma io volevo parlare con la waifu E tu non me la fai vedere Ma ci rimango male Welcome Mica, comunque, tutti fregni da urlo. Mica, questi sembrano tutti personaggi romanzabili, praticamente. Ma tanto ci ho fatto cosa adesso, ma che bello quel doggo. Vabbè, Cerbero, giustamente. Madonna! Vizia! Mamma mia! Fettalo tutto! Ma stai zitto, papà, che... mamma mia! Che belline, Cazzo! E tu? Sì. Ma ho capito, ma ci sono fregni ovunque, C'è per tutti i gusti. Vabbè, questo sicuramente sarà il festo. Eh sì che è lui, che cazzo vuoi che fai, sai, te. <ride> Look, your Porca puttana Eh, eh, lo so, fammia, sei vaffanculo. Artemide. Tanto c'ha due code di, di procione e di tanuki attaccate al petto, che cazzo è? Ma scusa, ma che cazzo serve il letto? Non posso dormire. Vabbè, dai, non, non è per quello. Eh, cioè, se il letto serve veramente soltanto per quello. Datemi una Deanu... Oh, oh, oh. Questa, beh, ok, penso sia la famosa Afrodite che ha detto Harlock. Mi ha detto qualcosa sulla pelle, ma a me non so che commento semi brutto ho fatto, visto che a me i personaggi abbronzati sbavo come una bestia di satana. Cioè, per essere molto onesto, ragazzi, che io sono fan di Yoruichi e Bleach. Parliamoci chiaro. Devo essere un disastro, guarda che si mette a posto. Va bene, allora, non avrò una reazione... Che cazzo hai detto? Tutti i miei primi dialoghi con i personaggi sono io che dico Scusa che cosa hai detto perché non leggo mai Sono morto, sono vivo Sono morto, sono vivo Sono morto, sono vivo Aiuto, non capisco Mani Mani perché la, la schivata bisogna capirla ragazzi Perché voi schivate Questo schiva di 7 km Voi ne evitate uno Vi andate a mettere in bocca un altro Che vaffanculo Domanda Una di quelle fontane del cazzo che ho costruito Che siamo come in Italia Ci vogliono tre mesi prima che le mettono mm. Fatto cazzata Fatto cazzata Datemi un attimo di concentrazione Che sono andato direttamente sulla mina Perché sono un coglione Eh sono un coglione Non ci sta proprio cosa fare Eh ho capito Ho capito Ho oh, cazzo! Oh! Boni! Ma che è Madonna Ragazzi capodanno a Napoli <ride> Che cazzo sta succedendo No La mia guai. Non è che mi puoi avanzare due monete Dai No non ti offro l'ambrosio Però dammi due monete Dai So te prego Tanto ne vedi tanti Dei morti No è inutile che fai Che la ah, mano Mi devi da tu i soldi. sordi che, Tanto forse sta con la mano fuori davvero per quello <ride> bloccata al muro a cazzotti sui denti ti offro un'altra ambrosia mia dea ma si sa che nell'antica Grecia si sposavano tra zii e nipoti, tra cugini. Tu, tu lascia correre quando... Si fa uno squillo e via. Ma in realtà non soltanto con gli dei, ragazzi, ma anche con le persone normali. In Grecia era un po' particolare. Immaginare in quegli anni. Già, chi era? Leonida si era sposato la nipote. E aveva ucciso il fratello. Cioè, ha ucciso il fratello e si è sposato la figlia del fratello. Un altro giorno in Grecia... No. <ride> Ti scherzo, però Dolce casa Olympus. <ride> Ma in realtà era una cosa molto comune Un sacco di anni fa sposasse tra cugini e parenti Per mantenere il sangue pure Tutte quelle cose Non a caso poi venivano mezzi deformi Con i problemi E si eh, eh, ci hanno maledetto No è che te sei la Cugina eh, Sai com'è eh, Questo succede Pulizia di primavera Rimuovi gli enormi ciuffi di pelo Per tutti da Cerbero Let's do it. It's a big job <ride> Io sono diventato povero Per togliere il pelo Ma che cazzo vuol dire Ragazzi ma io sto ho visto un, un dettaglio Questo taglia veramente la, la cipolla All'infinito Per tutta la sua vita Lui taglierà quella cipolla Shogukekinosouma E botto Amiche mi ha sentito Ha detto aspetta Guarda che trick <ride> Ha fatto le cose Oh Perché doppio Amiche addirittura Due doni puoi prenderti Giudizio degli dei Zio Allora con tutta l'onestà Di Zeus Per rimanere a tema Ma secondo te Tra te Pesciolone mio E quella quella bellissima donna di Atena. Ma posso scegliere a te? Ma perdoniamoci. Cioè, capisci? mi Secondo me adesso dall'idolo là esce un pollice che fa sì, zio. Effettivamente, c'hai ragione. Vai, vai da Atena. Oh, oh, waifu-san. Vengo tutto. No, aspetta, suona malissimo ora. Ti offro un po' di ambrosia. Fino adesso lei è quella qui cui ne abbiamo dato di più. Immagino lei con 75 boccette che fa un'altra. Ma dove cazzo le metto? Fammele bere. Eh là. Io oh, gli posso rimanere indietro, mamma mia. Ti spacco tutta, ti spacco. Non oh, so oh, penso oh. che cazzo fai. Ma sei scema. Esci da quello scudo di merda. Vai, a te. La WiFi è entrata proprio a cazzo duro. Ha detto, Mo, gli apriamo il culo. Il toro di Minos. Sì, ho capito gioco, però non può essere fregno pure un toro. Cioè, me lo presenti così, direttamente da Giorgio. Ma che cazzo vuol dire? Quanta cazzo di vita hai? Mi sembra un po' too much questa vita. Grazie, Atena. E tu mi hai fatto sprecare pure Atena? È un cacasotto. Eh, combatti bene, ma sei ancora acerbo. Ti stavo aprendo il culo. Ma che cazzo dici? Ma che fai? Come nelle cazzin. Apri il culo al boss, però nella cazzin sei tu quello che ci viene botte. C'hanno il potere supremo. Pure, quando infliggi danni critici a un nemico, un altro vicino a lui viene marchiato. La vittima ha maggiori probabilità di subire danni critici. Mm. <ride> Madonna, questa build sta diventando. Finiamo il gioco. Lo finiamo. Una biga? Carri, scusa. Non biga Aiuto i carri Guarda come sgommano Fast and Furious Allora Qua è difficile Perché giustamente è doppia waifu Mi sa che vado con lei Perché mi dà possibilità di crit Però è anche vero che se la challenge è fatta in base a loro Ho paura che Atena spawni Tipo l'ira di Cristo Di robe con scudi E cose simili E dato ho fatto caso a una cosa Che per chi non sapesse il simbolo di Atena è, è il gufo Io pensavo fosse un bicchiere Lei sulla punta del dito ha un guffetto Appollaiato Bellissima Ci proviamo Atena ma cazzo è successo? Che cos'era qua la roba? Ma siete scemi? Cioè allora poi Zedone al secondo livello Mi ha spawnato anche l'ira di Cristo Redentore Qui c'erano tre stronzi Posso prendere anche Atena poi Quindi è, è a tutti gli effetti un doppio dono Però devi sopravvivere Lui è ispirato tantissimo a All Might o sono io? Watashi Wakita Peseo, eroe di Atene Eh, ehi, eh, ma no, ma no ma che ma posso qui io? Ma sta fermo! Tacci te, dice? Toro de merda. Ma ho capito. Ma fatelo fermare dopo un po'. Gesù Cristo è stato un tuore. C'era bisogno di farmi questa frecciatina? Ho affrontato due boss insieme. Ah, ecco perché devo sbloccare altre chiavi. Ora capisco. Oh, ho capito, la prima 30 e la seconda 500 Prima la confondi e poi ti posso baciare Ma che cazzo vuol dire? Ma in realtà, te sai, se ogni tanto facesse... Pronto Zeus, come stai? Tutto bene? Eh sì, qua stiamo bene, sta qualche morto di troppo, vista la guerra, la pandemia... Però dai, se facesse questo, i rapporti sarebbero già belli. Sai com'è? Parlare, dire... Oh, mi è nato un figlio! Oh, come è nato il figlio? Però no. Ma tra l'altro ci ho fatto caso adesso. Ma hanno fatto una mega shit. Raga, sulla roccia c'è la faccina. Tipo Wilson! Gli ha fatto la faccina perché sta sempre da solo con questa roccia. Ma che cazzo stai a dire? Oh! Oh, oh! oh un NPC qua? Vabbè, questa cantera lì qui. Ok. C'è andato, then, your Royal Majesty? Che bella cazzo però No oh, è una cuoca tra l'altro Però a me mi piace tantissimo Perché in generale sono un mega fan dei roguelite di questo tipo Cioè dove devi masterare piano piano di potenzi tutto E compagnia cioè è proprio una mia piccola droga personale Eh sì ma infatti io sono tanto di recente che ogni volta che dico Ok il prossimo gioco che portiamo è questo Due mesi dopo annunciano il sequel Annunciato che volevo giocare appunto Blacktail, Hanno annunciato Reggio. Abbiamo giocato a Dragon Age Hanno annunciato il quarto Ho detto giochiamo a Daydys E 2 Meglio Così per carità del cielo. In realtà vedo avanti nel tempo, palesemente. Gioca Half-Life 2. <ride> così lo annunciano, dici? Madonna, io continuo a dirlo. Pure il toro è fregno! Ma come cazzo è possibile? Cioè, ragazzi, voi entrate in una stanza, vi si presenta un toro macio con un bicipite così. Ma voi che cazzo fate? I guanti rosa sono belli perché sono molto Jojo. Mamma mia, mi devi succhiare! Non si sciarmato. C'è il tag partita rilassante Noi dobbiamo essere rilassati Uh ma è Cerbero? Ah sono le porte dell'inferno Eh infatti perché c'è Cerbero tutte le decorazioni con i lupi Perché qua ci... Qui... No non voglio menare Cerbero io No non me fate No raga io muoio eh Non finisce mai Edis se devo menare Cerbero eh. Io ve lo dico Non ho meno Cerbero No no no Non è che mi fai passare perché sono il padrone tuo vero Oh, No aspetta come on your guard Ma hai fatto via un cazzo di infarto per un attimo Ma sei stronzo tu Te bello però, però ci sta conversando Dice cioè, guarda su dai Io sai che perché devo uscire Te devo portare da mangiare Oh ma che figata E sai che bello Non una Tre scodelle di cibo Aspettate Prima di andare di qua Andiamo giù Che Oh ma che cazzo dici Ma quindi questo è proprio l'ultimo Questo Ah, ci sono i souvenir. Questo è l'ufficio di Caronte. Ma che bello, cazzo. Posso passare, Cerbero? No, non posso neanche pettarlo, perché lui dice, prima da mangiare, ci sono anche altri peli di Cerbero. Ah, ma solo uno gliene devo portare? Cerbero sconfitto, tra parentesi, non proprio. Che cazzo è questa? È nuova. Demetra. Questa, madonna. È una gilfona. Idea delle stagioni. Che bella. No, questa è nuova ancora. Oh, oh, oh, oh. finalmente. Really. questo, allora voi dovete sapere ragazzi che un'altra mia cosa che mi fa un attimo Sono i denti fatti così Nei disegni Salve Tormentatrice di passioni Aletto Ehi ehi ehi Ehi ehi ehi Perché ha fiorato le cose Mamma mia, vostre de e il fatto è che quando ci stanno tutti questi proiettili, voi fate una schivata e parte: boh, un attacco aereo. Fate letteralmente un full counter all'attacco aereo. Mio. I am less prone to <ride> Lei dice: Oh, io ho creato tutto quello che vedi. Poi faccio cagare nel gestirlo. Nel senso, la roba burocratica la lascio agli altri. È letteralmente l'avvocato, sure semi-sentient weapon from the dawn of time. Bellissimo com'è oh, Questa è una cosa proprio molto D&D E sono sicuro che l'arma leggendaria Spaccadei definitiva È tutto ok se comincia a fare cose strane Non di agitare 480 de Quella non era una pizza Quella era la pizza La chiameremo la Bud Spencer 5 HP 5, 5 ne abbiamo, 5 signori, 5. Qual è secondo voi il meno peggio? Io direi di qua perché Dea sicuro vuol dire eh, cazzi, 5 siamo fottuti. Sì, non se me la gioco bene. <fri> Ma porca zaccola Raga io non mi aspettavo Mi spawnasse una giostra Qui esplosiva Ma vaffanculo Non mi sono gettato addosso Mi è esplosa sui denti Mia cara medusa Dopo ti do un pat pat fortissimo Però dammi delle cure No sono finite le anfore invece ci sono altre anfore Dobbiamo pagare di più Sti cazzo di come si chiamano Ceramisti <ride> Greci Servono più anfore Caronte Ti compro il negozio Prendere o lasciare Mamma mia che schifo de ne. Ma, caronte però staran possiamo dire una cosa Ci sta un problema O tu hai la madonna e io non ho i soldi O io ho i soldi e tu non hai niente Cioè mettiamoci d'accordo Prima che parto ti faccio uno squillo E ti dico guarda fammi trovare questo Perché se non c'ha senso Mmm Bisogna essere furbi Veloci E cattivi Perché queste c'hanno l'armatura L'hanno fatte apposta sì. Bastardi maledetti Eh Raga non mi chiedete Non me lo chiedete come non mi ha colpito niente Non lo so Non so perché ha visto il film d'Elcules in cui c'è la scena che il tizio si mette così Gli arrivano 300 frecce e non la prende manco una Stessa cosa è successa Non ne ho idea No zitto Non dire ce l'ho fatta Che lo sai che ci sta dietro sta porta questa è una citazione molto fine, ma pochi mi sa che la capiranno. <ride> Stava per partire una bestemmia. Ogni volta che arriviamo a lui, non torna. Perché giustamente, figata pure questo. Noi moriamo e torniamo direttamente dallo Stige, quindi è rapido. Lui invece deve tornare fisicamente giù. Anche se io fossi Nade, farei. ZIC! E mi sgozzerà. Giusto perché mi pesa il culo, eh. Cioè, preferirei una lama al collo piuttosto che dover tornare a piedi. Eh, ma infatti, sai, Seri, eh, potrebbe essere semplicemente che sta a fare le mega orecchie da mercante, eh. An Father, non so di che cosa tu stai parlando. Procede a mettere le sbarre alla finestra. <ride> le rientri in camera, c'è cioè lui con il trapano. Gnì, che mette le quando finalmente when i finally come to the window job was done sono passati i rumeni, letteralmente Ti hanno stordito, hanno rifatto tutta la muratura E se ne sono andati Che potrebbe mancare? Lancia, spada, scudo, arco Un bazooka Un AK Tu arrivi, c'è Azimov che ti fa prendere questo AK <ride> Ti fa andare in perlade mentre spari Oh, ma io dicevo per scherzo che era un bazooka No, che è un fucile Exagriff, il rostro da damante Ma è un B90 Farare, per ricaricare C'hai i proiettili L'antica Grecia, gli dei. E poi ti mettono... Io nella live scorsa scherzavo quando ho detto una K però, eh. Rilascia per bombardare... Ma è come dire che siamo durante L'invasione della Persia Con gli spartani, con gli scudi Poi arrivo io col fucile tu, tu, tu, tu, tu, E comincio a seccare persiani Che cazzo vuol dire? Bisogna ricaricare, per carità, però E mi immagino a un certo punto Quando proprio lo stavano sviluppando Ma come ultima arma che cazzo mettiamo? Un, un gladio Uno scudo spartano Una biga L'ultimo in fondo alla stanza Ma che ne dite di un bella K47? Eh, Che spara robe strane Fatto un po' Ehm uh... Tre som di botte? Tutte e tre insieme mi menate? Questo è il sogno di un masochista praticamente. Oh. oh, it's just a tiny vermin. oh Ratto microscopico. Cazzadissimo, come una biscia. Ma poi quanta vita deve avere il topo mannaro qua? Ma ho capito, più forte di Ade sto topo. Ragazzi Cioè se riusciamo anche ad arrivare Dai campi elisi con costa build Mi sorprendo eh Mi sorprendo perché è veramente una merda Uno schifo Unza proprio Unta Faccio Axel dei poveri Soltanto che non faccio neanche il fuoco a sto giro Ci stiamo portando avanti con le quest Questo non l'ho mai preso Si prende questo Se la run deve andare di merda Che vada di merda fino alla fine no? E eh, vai un altro arciere di merda Ce lo vogliamo mettere qua dentro? Io faccio away. E questa è la run degli Aue ragazzi Faccio soltanto aree di esplosione E altre cose Eh, sto giro lo sto a io capodanno, ragazzi. Eh, perché queste sono tutte esplosioni mie. Ne sono abbastanza sicuro. Come al solito non ci capisco un cazzo. Sei! Pomposo, sì! Io sì, ragazzi. Sono un lanciatore di Beyblade. Se schivo lancio dei Beyblade. Se faccio lo speciale lancio dei Beyblade. <ride> faccio tutto questo. Io... Tecnica definitiva per battere ade. Lancio lo scudo. Lo richiamo. Io semplicemente mi faccio inseguire. È perfetto! Poi lascio dietro anche mentre schivo per Prendere un po' di range Perfetto Chi mi ammazza <ride> Certo dopo un po' lo scudo ti devasta alle orecchie ragazzi La tua devozione si carica automaticamente Perfetto Così adesso faccio questa cosa ragazzi Mentre lancio lo scudo E inoltre ogni tanto ulto con Artemide Gesù Cristo questa finisce domani ragazzi Questa finisce domani Io ve lo dico Te prego stira almeno tu Adonna Quanto tempo ci deve volere ti prego muori, madonna mia, sette anni per ammazzare sti stronzi, ma tra l'altro ce l'abbiamo fatta, ma come? Come è possibile che io sono vivo? Mi sono preso 35 pizze sui denti occasionalmente la tua vendetta si scatena senza subire danni, così ogni tanto faccio super saiyan raga, e io devo combattere così, sono un'armeria vivente di doni inutili sapete quei cazzo di tipo manua dove ci stanno, ah, ho il job più inutile di tutti, tipo il farmer di livello 100 che però ti una zappata e te sciotta. Più o meno sono lo stesso. Soltanto con tanti doni che fanno tante piccole cose. Se ci arriviamo ad Ade sarà un puttanaio. Quando vedete quel tipo nuke così, è perché credo si attivino tutti gli effetti di vendetta. Perché dovrei averne o tre o quattro, una roba del genere. Mamma mia, quanto cazzo De poco male però faccio. Mio Dio, ci mettiamo quattro anni. Zio, spero che mi dai qualcosa... Grazie, zio. Sei sempre bravissimo. Guardate che posso scattare a cazzo e faccio cadere fulmini. Bellissimo. E eh, ho capito. Ma che è? Questo si sveglia e dice... No, me bannano. Come ho schivato non lo so. Non lo so come l'ho schivato, ragazzi. Non ne ho idea. Ma a zero proprio. C'è stato uno scoppio. Mi dispiace. Non mi hanno colpito, non mi chiedete come L'ultra istinto Mamma mia, in questo momento ci sta Zeus Che sta con la mitragliatrice a lanciare i fulmini Manco quei mani Con la cazzo di Gatling Patroclo? Dove l'hai letto Patroclo? Lo scopri dal codex il nome È Patroclo Ecco perché è l'amico di coso? Di Achille no? Non è lui O mi ricordo male di storia Sta scritto nel codice Perché è il compagno d'Achille E il codice ce l'ha dato Achille Amico Sì que quello che si scopa Però vabbè nel senso Oh che cos'è questo? Prendi in prestito Che tra l'altro è Prendi In prestito Perché è tra virgolettoni in rosso No non ruberò a Caronte Già mai Non glieli rubo i dindi Povero Caronte A parte che con tutti quelli che Dio mio Avrei dovuto rubargli i soldi a Caronte In era comunque Ci sta accompagnando Per tutta questa zona L'ha devastato il eh. Possiedi una barriera Che ti protegge Da un singolo attacco. Attacco, si ripristina ogni 20 secondi Ma cosa cazzo mi deve vuol dire sta roba? Mi sta letteralmente adena lì dietro al culetto Me lo para, così Ormai la schivata frame perfect di quello è diventata Boh, la norma Va bene non mi è servita neanche una vita sto giro No death Questa è stata prima run no death Quando io vi dico che non voglio il potenziamento del, dell'avere più di una vita È questo quello che intendo Perché io non voglio morire Io voglio impararmi quello che sa so fare e aprirlo sotto al cubo. C'è il giaciglio per Cerbero? Dov'è? Non l'avevo visto? Oh no, salone centrale? C'è il giaciglio di Cerbero? Oh, oh mio Dio, non l'avevo visto Scusatemi tutti Dio, prenditelo tutto, se! Sì. Madonna, questa è, potrebbe essere usata in doppio se... Dio Dio! Full counter! Mamma mia, davvero? Mi chiamavano il capitano dei sette peccati capitali. Becca, stronza, no! A lei, signora! E A tutta la sua famiglia! Da lei, signora, dovete sapere che proviene da una volta in cui una signora mi mandò a fare in culo... E gli sposi, a lei signora e a tutta la sua famiglia Però, questa è una storia che verrà raccontata un'altra volta Il tuo attacco ha portato a maggiore infligge il 40% Ancora più maggiore Eh, la madonna Sì, vai, ragazzi, attenti perché rischiate che si attacca Vi prende pure qualcuno a voi a casa Io non voglio poi denunzie, querele È lui, eh State attenti perché potrebbe uscirvi dallo schermo Cioè, guardate dove prendo a stereo, ragazzi <ride> E di nuovo No, cazzo, death per tutti quelli che mi hanno detto Prenditi le vite extra perché se no non ce la fai No, non mi servono le vite extra Me ne serve una Massimo Ciao papà Terza volta di fila No death A chi servono le vite extra quando sei un cazzo di Dio <ride> Scusatemi Questa era anche una piccola citazione Come oh, comincia a cantare È eh? duro fare il Dio Signorina Dusa Attenzione Si va a bere qualcosa con Dusa Ah proprio così Ma sentilo come cazzo sta andando Orfeo Sta continuando Orfeo zitto che sto con la waifu ma io questa la voglio mentre vado a fare gli esami Perché è depressiva ma al punto giusto Andiamo a estremi rimedi massimo Quindi vuol dire che adesso Asterio e compagnia hanno delle meccaniche nuove Figata Vediamo com'è il nuovo boss Sono curioso Adesso che si sono fatti Super Saiyan Questo deve essere un tipo di dream. Scusate, ma lo sto vedendo io? O Teseo è su una biga dorata con degli spuntoni e alle mani delle cazzo di Gatling? No, non ce n'ha una fada ce n'ha due Mentre quell'altro è diventato buono, un cavaliere dello zodiaco Che cazzo è successo? Oddio, ma poi mo c'è sta Teseo con... C'è sta... C'è un boss carro L'unica cosa che il gioco non mi doveva fare. Era il boss carro Allora facciamo... fate. Eh vabbè, guardate quell'altro Dove è andato? Eh va bene Teseo Vabbè, meno male che Teseo è diventato solo un coglione che gira Pam pam pam pam è diventata una lobby di COD, è diventata sta cosa. Si sono digi evoluti, hanno preso un'armatura dei cavalieri dello zodiaco, mortacci loro... Ah, sei sceso dalla carrozza. Metti l'armatura, pezzo di merda. Ma perché non gli posso dare più il succhetto? <ride> ma che sta... Cosa sta faccia? Scusate, ma è diverso dal solito PG. È proprio... Ma aspetta perché è vero che loro sono fissati con i meme C'è un meme che è quello del gatto che sta così E l'hanno fatta misa in base a quello sta, sta, sta cazzo di faccia F4 Dusa Ma anche tu non dire di voler dare il succhetto Oh, caos! che gli devo dire E qualsiasi cosa dico di, di Dusa si può leggere male Non è colpa mia se sono un doppio senso vivente Perdonatemi qui c'è Leon Kennedy Ma chi cazzo dovrebbe essere questo? È Thanatos, ma come? Che cazzo stai a dire? Ma è Leon Kennedy, palesemente Ma non mentire, non c'è la musica Ormai sono io il boss, la sentono loro la musica <ride> Quando entro, ce l'hanno nelle orecchie ah, oh, oh, ma che lo sapevo? Oh, lo sanno, raga, ma ci sta un cazzo da fare che Lo sanno che mi stanno sul cazzo Ste bighe, gigante, maledette, schifose, unte Un'altra andone spona, è che non lo sapevo Pure quelle piccole Eh, ce l'ho dietro cioè davanti, Daunque! Cioè guarda che fastidio perché tanto ti prendono quelle biche di merda È quello che mi dà fastidio Ti prendono Che vabbè che non ti pareva che c'aveva il mega portrait della moglie Vabbè giustamente Non <ride> lo so perché sto... Esatto, sto vedendo perché durante una fight dice: cioè, ce ne avrai 47 miliardi di quei mantelli Visto che li bruci ogni volta che ci incontriamo E <ride> effettivamente ci sono i mantelli Basta, cioè penso cioè così Easy. Ah, c'hai una foto, ma allora la ami. Eh, cazzo, a cazzo, la moglie, comunque. Ma guardalo che fa le cu... Oh, ma vuoi scegliere? Andata da una parte. Madonna, sembra un cazzo di romano che guida a Roma. Ovvero a cazzo, guarda. A cazzo fa. Ma è segnaletiche. Gesù Cristo, vogliamo leggerle? Porca puttana, a cazzo. Do -do -do -do gli gira, tacci tua. di da qua la carrozza de merda. Togli l'armatura, togli. Affanculo. Ah, sta da roma, de chissà, eh. Lui fa la stessa cosa. Guarda che si è ripreso. Oh, l'ha capito che de merda. Edra è quella più OP da usare Usa solo lei Usa solo lei il merda eh Gli sta un gazzo da fare Turuttu. Turututu Tururututu Sì adesso è diventato Star Valley Si pescano le cose In realtà è pieno di tutte queste piccole robettine Che ti devi mettere a fare Che sono carine Perché sono quel piccolo momento di stacco Da, da tutto il resto Me la sento calda sì sospiro oggi è più lungo il dialogo allora da una parte sono deluso eh io ero pronto dico madonna mullo faccio la perfect porco <ride> lo spacco di legnate mamma sono arrivato per l'ultima volta tutto questo o okay. che? ah c'ha le valigie <ride> c'ha le valigie pronte What a che sta partendo per venire giù rintronato ma non ho capito allora, abbiamo tutte le idee tranne quella della saggezza eccoci qui da dove abbiamo iniziato tra l'altro è imbarassante ma non ho la forma di Except, you know, the customary way Giustamente Hai capito? Stava ad andare un picoglioni Poi è tornata, sua so, regina aprite, porco Già si accomanda, sì <gasps> Ma il marito è invece una merda, che cosa, perdonami Guarda che va prima da Cerbero Il marito una parte, porco <laughs> Che piange, povero Cristo Vabbè, allora, per sé Allora, non cominciamo a fare l'edging A fare quella che ha il guinzaglio sul bestiolone, eh Perché sta già a cominciare a tirare il guinzaglio E fa, chi è che comanda? Ma penso che la cosa sarà che è che diamo i sorbetti al limone a tutti gli dei Finché non maxiamo i rapporti Sono abbastanza sicuro di questa cosa Io ho capito, non è... Cioè, quindi adesso l'obiettivo è salire per andare a fare l'orto della mamma Cioè, non solo mi faccio un culo così per uscire Poi devo andare anche a zapparare Appare la vigna Ma infatti tu che cosa ti metterai a fare adesso che stai a casa? Ti metto a cucire Ma quattro cazzo è bella in versione infernale Si può chiamare così? Che bella cazzo Questo in carrozzina i ragazzi veramente Non lo posso vedere Tu sei palesemente un falso invalido dell'Inps Perché se non si spiega C'è da qua cazzo di cosa Porca puttana. No, Zagreus ce l'ha con il fratello perché ha trattato tua madre come se fosse un pacchetto regalo, credo. Cioè, nel senso, poi se sono amati. Però, cioè, che cazzo siamo in Arabia Saudita che portano le mogli come se fossero i doni sotto all'albero? Eh, esatto, cioè, poi l'ha rapita, tra l'altro. Semplicemente, mi vuoi sposare? Oppure andiamo a fare una passeggiatina giù? Se ti piace, Adri, là. Cioè, no, deve rapirla. Stingi le gambe con l'Olimpo per far progredire il piano. Ok, sì, minchia, c'ho. Oh, mia. Non blind ragazzi No sono palesemente non blind dopo questa Perché è proprio la uguale Identica spiccicata Il completismo A parte che dovrò fare quest'ultima cosa delle commissioni Capite perché è lungo Lo state capendo perché è lungo Perché questa colonna di merda Costa 800 Questo trono del mastino infernale Costa 2000 2000 Io non sapevo di andare incontro a questo Quando ho detto faremo il completismo Quest'altra 1100 950. Per non parlare poi dell'ala ovest eh Vai guarda l'ala ovest che altro papà di roba poi la sala comune pure, altri 1.500, i diamanti, che cazzo ci frega a noi? Adesso stiamo facendo il piano della mamma, Marlock. Stiamo cercando di riappacificare l'Ade con l'Olimpo e questo sarà fatto facendo 1.500 run in cui diamo le puzzette magiche a tutti. Facciamo dialoghi su dialoghi e a un certo punto la madre fa «Ok, siamo pronti». Quindi chiamasi completismo. Ci saranno, ragazzi, che ti faranno bravo, ma, mm, ma come puoi farlo? A fare questo obiettivo? Eh, eh, eh, Nico, eh, eh. 4.000 run! Voi dovete sapere che le mie ultime run. Io ne ho fatte 10 off camera. Sono state io che inseguivo chiavi, boccette, pezzetti di cazzo roccia verde. Ogni volta che tornavo a casa mi ritrovavo con 30 chiavi. Andavo dal tizio, dammi tutte le boccette di merda. È stato un parto. Ero diventato uno zingaro, un cazzo di contrabbandiere di chiavi. Oh, prendete pure due. A lui non glielo mai. Dio tu è vero, stai ancora a zero, maledetto. Vado ma che lo favo pure depresso. Basta. Ah, l'ultimo oggetto di merda è il tuo. Io pensavo fosse quello di Ade Sono sette volte che provo a parlargli È il tuo l'ultimo oggetto del cazzo Io ho sempre pensato che l'ultimo oggetto fosse di Ade E invece era il suo Sì è quello che si faceva a Arloc. Cioè il suo nome lo scopri tramite il codex che ti ha dato kill Per quello lo conosci Eh sì erano, erano ciccini insieme per fare una citazione <ride> ad Afrodite. erano molto intimi che parte che nell'antica Grecia ripeto era praticamente la normalità eh, di quelle poche perle che so erano tipo gli spartani gli spartani ci avevano letteralmente durante il loro periodo chiamiamolo di addestramento ci avevano letteralmente il combagnuccio che, che si facevano la notte sì sì ma tantissime culture facevano sta cosa anche perché erano la stragrande maggioranza e poi soprattutto c'era quello in circolo non è che nei campi d'addestramento e de guerra c'avevi le signorine che giravano a cazzo poi mi ricordo anche qualche cosa di malsano la prima notte Tipo dei nozze O di qualcos'altro Con le fidanzate del, Degli spartani Ma vorrei di puttanate Mi ricordavo tipo Che le donne spartane Si dovevano tipo Rade la capoccia pelate Perché dovevano somigliare Ai ragazzi Che gli spartani Le facevano Per attrarli Vabbè Uh, Artemide. Anche cultura, ragazzi. Anche cultura nelle live di Leech. Quando, sapete, non sono sciolto dal lavoro. È appunto perché doveva essere attrattente la donna pelata, Dark. È che la donna pelata doveva assomigliare a un ragazzo. Non è lei che doveva essere bella, è che doveva assomigliare a qualcos'altro. È <ride> differente. Una chiave che parla. Ecco, voi immaginate, io ogni volta che tornavo da Iran. questo che facevo era venire qui, fare un paio di chiavi per diventare pari, prendere i nettare. ricominciare da capo. Quello che facevo, ragazzi. Eterno riposo. Minchia, sei diamanti abbiamo fatto anche idea della caccia abbiamo fatto piaghe primordiali e eh, vai aspettate no, un attimo 30 chiavi oh. sappiamo benissimo cosa farci ovvero venderle. pezzo unico riautorizza l'ingresso agli uffici amministrativi prendiamo pure star tutti i due diamanti di merda ma perché io dovrei voler rientrare lì dentro domanda Cioè c'è qualcosa là dentro andiamo a vedere un attimo qua dentro di nuovo al lavoro investiga oh! Oh, oh mio Dio Che cos'è questo? Ah qui è da dove tornate? Magari? Quindi queste che sono? Armi infernali? Quanti, quanti utilizzi ci sono stati? Ma che bello oh, Ok ci sono quindi sti dati Ucciso da riservato al di là dello stige Ok Il primo a cui offriremo l'ambrosia è schelli Becca Finalmente le usiamo sì! E basta Oh Pagno costolo, finalmente uno di quei cosi Che cazzo è? Cos'è? Che vuol dire più uno? Oddio serve a questo lambro, Porco, un'altra cosa da farmare <ride> Ma non lo finiamo E non lo finiremo mai al 100% Sto cazzo di gioco, non lo finiamo Poi un'altra cosa sempre per quelle due gatte Che mi dicono come fai ad avere 18.000 succhetti Ragazzi voi venite qui Vedete questa bella cosa chiamata Chiave Ctonia Costa 10 pezzetti verdi voi spammate come dei porchettoni, proprio fortissimo, vi fate 100 chiavi, poi le convertite in nettare. E se ve la sentite calda, potete trasformarli anche in diamanti e se ve la sentite ancora più calda, in ambrosie e se è ancora ancora più calda in sangue di titano. A ah, Che ci vuole? Però, scusate, è la mia piccola vena da, chiamasi figlio di puttana <ride> che faccio un bello stronzo. Ah, tra l'altro ho fatto un dialogo con Achille che mi ha detto di andare a parlare con la lancia e probabilmente sblocchiamo il primo sembiante strano. E lì mi viene da dire anche il fatto che tutte le persone che mi hanno detto che non ci sono indizi che ti fanno sbloccare i primi sembianti, non è vero. Non è vero, perché se continuando la quest e giocando, Achille ti dice Ok, in realtà ho visto le cose... Che Ragazzi, ma ti fa sbloccare il primo robo? Mo vediamo. Poi magari sto di una fregnaccia Paratha, Appunto. Guan Yu! Madonna, ma che cazzo stai a D, ma che bello questo è proprio non c'entra un cazzo con la grecia però non è vero che il gioco è ultra mega nascosto perché la prima te la sblocca lui perché vede che magari appunto potenzi la lancia cioè se tu sei una persona che una volta che ha finito il gioco va di completismo va per continuare a giocare il gioco è naturale che tu otterrai un fottio di risorse un fottio di sangue di robe varie e le devi usare che te le tieni per collezione no le usi quindi potenzierai le armi la lancia e se potenzi la lancia lui poi ti fa partire il dialogo è tu poi usi la lancia nuova, perché che, che non la usi la nuova lancia? Ovvio che la usi e da lì piano piano vai a sbloccare le altre armi segrete. Non era ti mi hanno detto che era ultra mega segreto. No, te lo danno un modo per scoprirlo. A few moments later. I have a message for your bow. That's right. Just go on up to Coronat next time and tell it with a firm commanding voice. Seventh... Vedete perché mi incazzo allora Non è vero che è nascosto Che non ti dici un cazzo nessuno Porco... Cioè vedete appena ho usato sta cazzo di lancia di merda nuova È spawnata da te Mi ha fatto guarda l'arco La sblocchi così la sua Cioè vedete che io poi mi devo incazzare Perché io capisco che sono molto old school sotto questo punto di vista Lo so Però porca troia Perché dovete andare a distruggervi il gameplay sulle guide Ai tutorial Quando il gioco vi fa le cose da solo Cioè perché dovete andarvi a spoilerare tutto Quando c'ha fatto Abbiamo già trovato il secondo Dio Cristo È una cosa madonna Mi triggerà nell'anima Cristo. Sto Dio. Ecco vedi. Oh oh oh oh, oh, oh posso farlo. Eh porco di quattro Ma quando? <ride> non finirà mai sto specchio di merda. Rivela. Che cos'è? blazes. Spaccato la schiena. Abbiamo fatto calore 22. Ma che cazzo dici? Ma capito? Ma fammi una bella statua di Megara in posa sexy Che cazzo? Ma non tu Tanto c'ha la foglia, c'ha la foglia sul pacco Ma sei uno scheletro, ma che cazzo ti serve La foglia sul pacco? Che tra l'altro quelle cose Alla fine ragazzi non me le ero sognate Ed esistono 25.000 D'ombra e lo sapete che cazzo fanno Queste cose? Io pensavo cambiassero L'aspetto della dimora And. Non so come farvelo vedere senza che vi incazzate pure voi come me. Voi immaginate spendere 10.000 di pietruzze, lo equipaggiate, non vedete succedere un cazzo e voi dite che cazzo è cambiato? Cambia questo stai dicendo che cosa è cambiato esatto vedete le decorazioni di dove stanno i doni qua a sinistra sotto dove ci sta la freccetta per tornare indietro cambia quello cambia letteralmente la cornice delle finestre sarà capito voi non ci credete magari però andiamo su tema Ctonio scampa lesemente sì. calma no no siamo... io sto calmo sto calmo sto calmo sto calmo tranquillo. Ma, ma vi faccio vedere vi faccio vedere abbiamo messo quello ci stanno i cosi viola adesso voi immaginate farmare 20 25.000 d'ombra. Per cambiare questa roba. E fottiamo i soldi a Caronte. Perché se no questa cosa non la ritroverò mai. <ride> Ma comunque hanno messo una quantità di così meme. Vediamo se dobbiamo morire qua. Ti apro il culo, guarda, posso spiegare. Loro puntavano proprio al fatto che tu la prendessi a caso perché sei abituato a spammare fortissimo, no? E apro il culo! Scusate, io adesso non voglio fare il sabaku chad della situazione. Ma chi cazzo mi aveva detto che era un boss impossibile? Domanda. Non voglio flexare il sto sciolto. Lich neanche a true power. Ma chi è che mi ha detto che era difficile, caronte? È la prima volta che l'affronto. Otteni il 20% di sconto. <ride> Svendita Stigia. Ha dato, mi ha dato l'achievement. Ah, ok, vabbè, bello Cioè tu puoi rischiare per avere uno sconto Una run con troppi debuff Leggermente Però in realtà mi sta intrigando Eh, mi sta... Eh, buff Ah, pure nel potenziamento non posso scegliere quello che cazzo voglio Che tra l'altro questi attaccano pure col 50% di velocità extra, io ricordo Giusto per ricordare quanti debuff abbiamo Ecco, adesso potrei anche morire qua Se i boss pure sono velocizzati, ragazzi, è la fine Ma sapete che... che... Oddio, ma perché poi tra tutti TU Dai, ferma Porca troia, vieni qui! Madonna, è un, è un lampo, ragazzi, è un lampo Te prego, mori No, raga, è mai boss col 50% di velocità extra, no Voi lo sapete perché sto di non dando per lei? Ve lo immaginate, Teseo? Sopra la carrozza? Urlate fuori dalla finestra, ce la faremo Spoiler, non ce la faremo Madonna, che cosa mi ha toccato? Che mi ha sciuttato malissimo. Mi ha messo la trappola. Minchia, proprio così. Oh, ma guarda che bella quando sorri... sono proprio belli i design. Oh, oh, che bello lo stampino. What a surprise. Again. What is it? What's the matter? Wait, why are you looking at me like that? Shut up already, zagrius And come here. Ah, cioè proprio così brutalmente I... you really... oh. <ride> Sì, comunque magari è proprio mistress E vada lei, che cazzo facciamo In entrambi i casi andrà tutto bene Ah, ma sta proprio col frustino in mano Così brutale? <ride> wow um, Meg I... What I'm trying to say is Are you We good? Oh. Bello come per riconciliarsi Trombatina tattica oh, Io adoro sta cazzo di arte con lei che sorride Un'altra sole che ti uccide Entendi? Come se fossi tu quella che ha subito Credo che Zagaroso C'ha la sacra sindone sulla schiena forza di frustate. Però lasciamo perdere questo discorso Solo 187 Ran, Sì Ma perché Tra l'altro un'altra cosa Se state facendo il completismo Non mettete La cazzo di difficoltà elevata nei boss Perché quando i boss stanno con quella modalità Perdono la metà dei cazzo di dialoghi Cioè se voi volete mandare avanti la quest Loro I dialoghi con loro Devono stare da sole Non ci stanno cazzi Agge sta da sole Basta Non, non Vanno, non gli piace. In compagnia, non si sentono a loro agio. Sono timidi. Sì, non, non gli piace. Prima di andare a fare l'inferno, facciamo il 100%. No, za. No, l'unica cosa che io vorrei dire in questo momento a Hypnos è vaffanculo. Io mi sono fatto veramente un inferno di cazzo di quest per portare tutti al massimo, ma Ipnos, se io mai lo incontro gli tiro una testata. Con tutto l'amore che gli posso volere. È il famoso se te vedo di tiro una crocchiata, sì. Mi metto a piangere. Cioè vedete questo stanco Io la romance con Thanatos l'ho fatta 120 run fa Ma è possibile? Mo lui se dovrà recuperare Visto che abbiamo sbloccato il cuoricino di merda Tutti i dialoghi Mi dirà di Thanatos Mi me dirà de Megera Mi me dirà di Nyx Mi dirà di che si è ricollegata a Chaos Mi dirà di Achille Ma può essere? Cioè qua adesso se uno se volesse fare, Come ho detto all'inizio Il vero 100% Sarebbe che uno si deve finire pure tutti i dialoghi eh Come alla Hollow Knight Il 126% eh Però per farti tutti i dialoghi È l'inferno Quindi altri 200 più o meno, circa, Kyle. E alla 213 run abbiamo finito, Edis, al 100%. Però c'è un'ultima bellissima chicca che voglio farvi vedere. Abbiamo finito sto cazzo di Edith Col platino di merda Dopo si sì, dopo la faccio la clip Ci sarà la clip di questa cosa È finito porca di quella troia È finito